Sì, diciamo sono stata chiamata in causa, in senso insomma positivo, propositivo, eh, però vedo che almeno in questa proposta che stiamo discutendo eh, si parla del, di lavori per manutenzione di strade nel, nel corso dell'annualità 2012, quindi parliamo di... Eh, non so il municipio 13 se fosse eh, se avesse un governo di centrodestra e centrosinistra, perché mi ricordo che erano misti a quel tempo. Eh, comunque c'era Alemanno al governo di Roma e. Ehm, Sarebbe stato interessante sapere all'epoca all'assessore eh, con Alemanno cosa ne pensava di tutti questi debiti eh, così fuori bilancio e di queste somme eh, magari se ehm, ci fosse in aula potrebbe anche eh, dare lui un, uh, un apporto, sì in questo momento non c'è, parlavo chiaramente del dell'attuale consigliere Ghera che è uscito dall'aula, eh, non lo vedo, poteva dare magari un chiarimento a questi fatti e aiutarci a comprendere come mai in quegli anni e anche purtroppo ai noi subito eh, nei primi anni del governo marino eh, le somme urgenze sono state purtroppo una piaga soprattutto per quanto riguarda le strade del governo di Roma e ricordo pure e non smetterò mai di dirlo perché eh, per me è una cosa eh, difficile pensare che alcuni eh, ai noi eh, persone dipendenti degli uffici tecnici non solo centrali ma anche municipali per quanto riguarda i lavori pubblici sono stati anche purtroppo oggetto di eh, denunce e anche di arresti. Eh, questo lo dico perché lo abbiamo letto chiaramente sui giornali, eh, rimbalzato fino al dicembre 2015 le notizie su arresti anche presso i municipi e quindi il consigliere Cozz Caro Presidente, le risposte già le può trovare in quegli iscritti. Oggi non, abbiamo, non possiamo fare altro che eh, votare la legittimità di questi debiti. Grazie.